Nella serie di Netflix Never Self c'è anche una costellazione individuale, eh, anche tu lavori nello stesso modo? Diciamo che durante un episodio di Netflix Ada, una delle tre protagoniste, necessita di una costellazione e il facilitatore tira fuori degli oggetti, dei cristalli, che Ada posizionerà nello spazio. Nella scuola che ho fatto e anche per esperienza personale preferisco lavorare con dei rappresentanti vivi e quindi nel caso in cui c'è bisogno di fare una costellazione individuale in presenza normalmente mi aiutano due o tre o di più eh, rappresentanti che hanno già lavorato con me quindi conoscono già eh, questo metodo. Nel caso in cui non ci si possa incontrare per motivi vari, un motivo interessante magari è la distanza, allora nelle costellazioni familiari a distanza anche lì lavoro sempre con due o tre rappresentanti in modo da lavorare con, una, con delle sensazioni che il rappresentante sente. Se vuoi maggiori informazioni su questo ti lascio il link al sito e ai video che ho realizzato su questo tema.